Sì Presidente, abbiamo detto tanto quindi non mi dilungo ulteriormente anche perché la giornata di oggi proseguirà con provvedimenti altrettanto importanti e soprattutto coerenti a questa prima eh, delibera, quindi andiamo a votare un atto che eh, mi dispiace che magari non sia stata compresa la portata, eh, ma andiamo a, a votare un atto sicuramente storico, un atto che consentirà nei prossimi anni di vedere questa città finalmente infrastrutturata come si deve su ferro, con tram, con metropolitane con una logistica urbana con un piano parcheggi e così via quindi è un'operazione di pianificazione che mancava, che abbiamo portato avanti in maniera anche innovativa coinvolgendo tantissime realtà quindi il nostro voto non può che essere favorevole ovviamente oggi è un punto di partenza non un punto di arrivo e quindi il lavoro prosegue con la progettazione delle invarianti e poi con la valutazione tutte le proposte che sono state votate dai cittadini nei mesi scorsi sul portale e che poi saranno inserite nel provvedimento finale che sarà il vero e proprio pazzo. Quindi ancora un ringraziamento veramente a tutti, parte politica e parte tecnica, e consegno il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle. Grazie consigliere.